Bene, entriamo quindi eh, nel vivo del nostro appuntamento, come dicevo è il secondo ed ultimo per quest'anno scolastico in cui è possibile eh, iscriversi per eh, conseguire effettivamente la nostra patente smartphone. Come si fa? Durante la nostra conversazione in chat le colleghe dell'Informa Giovani eh, metteranno un link a cui è possibile iscriversi. Attraverso questo link, ehm, a cui eh, sottoscriverete un, un modulo apposito, riceverete le credenziali per accedere al portale della pubblica amministrazione che si chiama self.pa, eh, dunque riceverete una email della regione Emilia-Romagna con le istruzioni per ehm, proseguire nella vostra formazione online. Si accede con lo speed a questa attività formativa e eh, dovremmo averlo tutti ma se qualcuno di voi avesse difficoltà l'informa giovani del comune di Bologna è disponibile ad aiutarvi a conseguirlo in modo tale che tutti siamo messi nelle, eh, nella possibilità di partecipare. Quindi questo seminario vi permetterà di ascoltare le stesse relatrici che sono quelle che poi eh, rincontrerete nella formazione online per il conseguimento della patente smartphone. Si tratta di video di 10 minuti in cui vengono affrontati gli stessi tre argomenti che sentiremo anche questa sera. Al termine di ogni video potrete eh, autovalutarvi tramite tre test relativi e ehm, in seguito conseguendo la patente smartphone potrete partecipare alla piccola cerimonia eh, che abbiamo pensato per il 28 maggio prossimo in cui effettivamente vi verrà consegnata questa patente. Sarà una cosa che potrete condividere con eh, i vostri ragazzi se i loro insegnanti hanno aderito al nostro progetto, in particolare le nostre ehm, relatrici hanno già formato eh, gli istituti comprensivi 4 e 7, hanno formato le insegnanti, le quali stanno a loro volta somministrando la formazione ai bambini e ai ragazzi, eh, loro eh, alunni, quindi questo percorso è in condivisione. Eh, bene, mh, cominciamo intanto con i saluti eh, istituzionali. Il primo a intervenire è l'assessore Daniele Ara, che è la delega alla scuola e agli adolescenti per il comune di Bologna. Prego. Grazie, Chiara. Veramente un saluto a tutti, per, innanzitutto per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto e mh, ringraziare che so che è partito dal mandato precedente. E ringrazio l'associazione d'Edalus e, e tutte le professionalità dell'ufficio giovane del comune di Bologna che, che hanno lavorato. Questo è un progetto che, che è molto importante, perché ehm, già anche prima della pandemia noi sapevamo quanto l'educazione digitale fosse uno degli elementi sul quale dover lavorare di più per, per i ragazzi e le ragazze, ma anche per gli adulti. E la pandemia ci ha fatto capire, insomma, ancora di più quanto innanzitutto occorre essere, come dire, eh, saper usare le tecnologie, eh, saper usarle bene, ma eh, saper usare non significa diventarne dipendenti in qualche modo, non sapere quando è il momento di insomma. Um, occorre saper usare nella giusta misura, nella giusta dimensione per cui eh, è un'educazione importante soprattutto per i ragazzi e le ragazze ma credo anche per, eh, per gli adulti e, eh, tutti quanti dobbiamo avere la possibilità di poterci connettere di, di avere le competenze di tipo digitali e tutti quanti credo abbiamo anche il diritto quando serve di, di, di poterci staccare, di non diventare dipendenti eh, per cui, niente, io veramente voglio ringraziare tutti quanti, eh, questa è una presentazione, ci saranno diverse occasioni e appuntamenti, ringrazio anche l'ex assessore Elena Gaggioli che adesso è la Presidente del quartiere Borgo, eh, Borgo Panigale Reno e eh, che diciamo, prima di me eh, accompagnò diciamo, la, la nascita di questo progetto e che ben volentieri continuiamo e vi auguro buon lavoro, buona serata e rimango in ascolto. Dovrebbe esserci anche la dottoressa Pepe, adesso qua non vedo. Ci sei anche tu Miriam? Bene, Mi sono. Grazie, <ride> Maria, grazie a tutti grazie all'assessore che mi ha eh, fornito già l'assist per presentare i prossimi relatori solo una piccola nota tecnica ulteriore, se ci sono eh, fra voi partecipanti che sono già dipendenti della pubblica amministrazione e quindi hanno già usufruito di una formazione sul portale eh, Self PA, vi chiediamo di registrarvi con un'email personale perché potrebbe altrimenti andare in conflitto con la vostra precedente registrazione visto che abbiamo individuato qualche collega della pubblica amministrazione eh, quindi eh, l'assessore Ara dicevo mi ha già dato l'assist per presentare eh, chi lo ha preceduto cioè l'ex ass assessore eh, alle politiche giovanili nel precedente mandato Elena Gaggioli oggi presidente del quartiere Borgoreno Proprio con Elena avevamo condiviso eh, l'anno scorso il lancio di questa idea che poi effettivamente è una delle cose realizzate eh, dall'ufficio eh, l'Ufficio Giovanni del Comune di Bologna. Prego Assessore. Grazie, grazie Chiara. Io voglio iniziare con un ringraziamento per appunto chi è arrivato dopo, Daniele Ara, perché... E ha, ha, con grande, ha raccolto con grande entusiasmo non tanto il mio lavoro ma il lavoro eccellente che aveva fatto eh, Miriam Pepe insieme a tutto l'ufficio Informa Giovani nel passato mandato è veramente un progetto innovativo eh, appunto l'assessore Ara evidenziava il fatto che era rivolto non solo agli studenti non solo ai ragazzi ma anche alle famiglie questo era un approccio su cui si era investito tanto ed è importante che insomma e continui ad, essere, continui ad essere coltivato. Io sono molto molto felice di essere qua, ad assistere eh, insomma all'evoluzione di questo percorso e, e a ritrovare anche tante persone che hanno dato tanto. Saluto eh, te Chiara, ma Miriam Pepe, Laura Tarliapelli, Nicoletta Tomba. Vedo anche che mi sembrava fosse collegata anche Elena Ferrara che da senatrice è stata relatrice del, della legge sul cyberbullismo. Quindi è veramente molto bello ritrovare qua una comunità e vedere ma io di questo ero certa perché poi con l'assessore Ara ci siamo spesso confrontati è davvero bello vedere che, questo, che tutto quanto messo in campo ha avuto una sua continuità a testimonianza non tanto del mio lavoro quanto del lavoro degli uffici che, degli uffici che negli, negli scorsi anni avevano investito molto in questo percorso quindi davvero è molto bello ritrovarvi grazie e complimenti a tutti in particolare insomma a Daniele Ara che sta facendo un lavoro molto importante, lo posso anche apprezzare da presidente e che rispetto alle questioni dell'adolescenza ha un approccio davvero innovativo ed efficace. Grazie a tutti e buona serata. Grazie Presidente Gaggioli, insieme all'assessore Ara ci avete dato un bel esempio di come la pubblica amministrazione può dialogare in senso costruttivo. Eh, C'era da, da subito, da quando è stata lanciata questa idea della patente smartphone, anche Miriam Pepe, capo Area Educazione e Istruzione Nuove Generazioni del Comune di Bologna. Prego. Eccomi, eh, grazie e, e, buonasera, e buonasera a tutti e a tutte diciamo, i presenti e i collegati insomma, a questo appuntamento, che, mh, come è stato già detto, insomma, per noi è un appuntamento molto importante, e visto che sono stati fatti anche diciamo, tanti ringraziamenti, ovviamente mi, mi, mi associo insomma, a questi ringraziamenti sia per al, al, Diciamo, L'ex assessore Gaggioli, oggi presidente del quartiere Borgo Panigale Reno, perché insomma ci ha eh, diciamo, sostenuto e ha voluto portare avanti. E noi abbiamo accettato volentieri, ovviamente, di, eh, come area educazione, quindi con l'ufficio Giovani, eh, di ehm, avviare questo, questo progetto. E ringrazio poi, ovviamente, l'assessore Ara per aver raccolto questa. Eh, questo, mh, questo progetto e quindi avere insieme a noi mh, deciso poi di portarlo avanti proprio perché eh, riteniamo che sia una, noi come area, come area educazione, anche con l'ufficio giovani, portiamo avanti eh, tante attività e tante, diciamo, un mix insomma, di azioni che si rivolgono proprio agli all adolescenti, ai giovani, insomma, cercano di investire sulla, eh, sul benessere e sul protagonismo in generale, insomma, della... Dei ragazzi e dei giovani e certamente questo, diciamo, il tema appunto, delle nuove tecnologie, di un corretto utilizzo delle nuove tecnologie, insomma, un tema che ci eh, sollecita da tanto ed è proprio per questo che ehm, un anno fa, insomma, abbiamo ehm, raccolto un po' questa sfida e deciso di avviare questo progetto abbastanza innovativo, anche se. Eh, per la verità insomma dobbiamo dire che è stato avviato per la prima volta nella provincia di Verbania e noi lo abbiamo eh, diciamo raccolto e abbiamo cercato però anche di eh, aggiungere alcuni aspetti di innovazione veniva già detto no? Il fatto di rivolgersi eh, ovviamente diciamo, ai bambini e ai ragazzi mh, che sono i destinatari finali della, delle nostre, del, del progetto e delle azioni che si portano avanti ma anche agli adulti perché siamo tutti insomma, consapevoli del fatto che ehm, per fare un'azione educativa efficace nei confronti dei, dei bambini e dei ragazzi è importante insomma, che ehm, anche gli adulti di riferimento, quindi che sono ovviamente gli genitori, gli insegnanti, ma anche tutti gli adulti che quotidianamente nei diversi eh, contesti diciamo, si relazionano con i bambini e con i ragazzi, è importante insomma, che abbiano determinate una certa possiamo, consapevolezza e competenze poi che non è facile appunto acquisire per poter svolgere quell'importante azione educativa nei confronti della, dei, uh, dei bambini. Eh, un altro, mh, eh, diciamo a proposito della, di aver raccolto, ho detto dove abbiamo raccolto no, un po' questa... Questa sfida ci siamo ispirati al progetto di, eh, della provincia di Verbania e nella, nel decidere poi di portare avanti, di avviare questo progetto, un altro ringraziamento insomma, che va fatto, è stato già, già detto, insomma, verso l'ex la, la, senatrice Elena ehm, ehm, eh, scusate questo momento, eh, Elena Ferrara, eh, che appunto eh, ci ha insomma, sostenuto e con cui abbiamo avuto insomma, tanti contatti, quindi che ci hanno poi portato diciamo, ad assumere questa, questa decisione appunto, di, ehm, di avviare questo, mh, questo progetto. Eh, peraltro ad Elena Ferrara dobbiamo anche tanto, eh, molto tutti, insomma rispetto anche all'adozione della legge del 2000 eh, legge 71 del 2017, una legge molto importante che ha introdotto, eh, diciamo, alcune eh, regole, insomma, alcune eh, indicazioni molto precise proprio rispetto al tema del contrasto al cyberbullismo, soprattutto, eh, diciamo, introducendo eh, delle importanti, insomma, indicazioni indirizzi anche nei confronti delle scuole, quindi le scuole che sono sicuramente protagoniste, no, nella sia rispetto a, diciamo, rispetto a questi temi in. generale Generale, ma anche rispetto al progetto della uh, patente di, mh, di smartphone. Come veniva detto prima il progetto lo abbiamo avviato un anno fa e quindi abbiamo iniziato con uh, due istituti comprensivi che sono lic C-7 e, um, e c 4 e sono state già coinvolte um, 25 classi e quasi 600 um, ragazzi. I ragazzi, eh, diciamo, destinatari di questo, bambini e ragazzi destinatari di questo progetto sono eh, i, eh, diciamo, i bambini dell'ultimo anno della, della scuola primaria e quelli del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Eh, proprio perché, diciamo, come potete insomma vedere, sono bambini, sono bambini infatti ho detto, no? i bambini e bambine perché parliamo di, d'altra parte, l'utilizzo dello smartphone sappiamo bene, insomma, che rispetto al, diciamo, sì, cioè l'età di utilizzo eh, di queste delle nuove tecnologie, quindi dello smartphone in particolare, si, sta, diciamo, progressiva, si è progressivamente abbassata e per questo abbiamo eh, valutato proprio di anticipare anche l'età eh, di, ehm, di, di, di, di di avvio appunto della, del progetto rispetto a quello che invece era il progetto originario che si rivolgeva a una fascia di età e a ragazzi un pochino più, più grandi. Eh, come dicevo quindi è stato già avviato a settembre il progetto, però ecco in questa fase quindi verso rivolto a insegnanti e, e a bambini anche se come veniva detto prima in realtà nei confronti dei bambini sono gli insegnanti ovviamente che trasmettono insomma le eh, competenze quindi per poter poi eh, diciamo fare, passare a questa fase di, di, di valutazione per poter acquisire la patente di smartphone mentre mh, da poco abbiamo appunto avviato questa fase di eh, rivolta più agli adulti ehm, e quindi questo è il secondo appuntamento ma speriamo poi in futuro anche di, ehm, di organizzarne degli altri come veniva già detto, in realtà questo è il primo appuntamento, cioè il secondo, ma diciamo il primo per rivolto appunto alla, um, agli adulti e quelli presenti diciamo, in questa, nell'occasione di oggi, poi sono previsti altri momenti, insomma altri, altre, cioè quelle che sono le vere e proprie fasi uh, formative svolte in, uh, attraverso appunto la piattaforma della regione Emilia Romagna, la piattaforma online, per poi arrivare all'autovalutazione e quindi al conseguimento della, della patente di, di smartphone. Ovviamente eh, abbiamo iniziato, quindi poi mi avvio a concludere perché ho preso tanto tempo, abbiamo eh, iniziato eh, con, un po', insomma, con due istituti comprensivi, il nostro obiettivo è Estendere a tutte le altre, a tutte le, a tutte le altre scuole insomma, della, della città, così come il, il nostro obiettivo è portare avanti questa azione formativa nei confronti anche degli adulti di riferimento ehm, e quindi fare, come dicevo, appunto anche organizzare altri appuntamenti come quello, come quello di oggi. Quindi io mh, mi fermo perché <ride> ovviamente eh, la, poi gli interventi che seguiranno insomma entreranno eh, molto più poi nel merito appunto dei contenuti. E, e quindi un saluto e un buon, buon ascolto a tutti. Grazie. Grazie Miriam Pepe eh, che eh, appunto ha già introdotto eh, il prossimo saluto dell'onorevole Elena Ferrara senatrice della diciassettesima legislatura Elena Ferrara ci ha fatto appunto conoscere anche a Bologna questo progetto della patente smartphone come ha ben evidenziato Miriam Pepe l'abbiamo adattato alle nostre esigenze eh, oltre a quelle già ricordate, cioè dell'abbassamento dell'età media che abbiamo eh, ritenuto opportuno effettuare e del coinvolgimento degli adulti di, di riferimento come appunto sta avvenendo questa sera, ehm, l'altra eh, novità è che eh, complici un po' le circostanze legate alla pandemia ci siamo trovati ad utilizzare lo strumento del digitale per il digitale. Infatti eh, questi contenuti e eh, anche la formazione e l'autovalutazione eh, degli educatori di riferimento, degli insegnanti, vengono tutti veicolati tramite appunto questa piattaforma digitale. Eh, ecco Elena Ferrara, eh, grazie intanto per essere nuovamente con noi e, e a lei chiediamo un po' eh, come valuta un po' questa evoluzione di questo progetto che ha visto eh, nascere fin dall'inizio in questa sua versione bolognese. Eh, grazie. Grazie, buonasera a tutti. Eh, mi associo ai ringraziamenti all'assessore Daniele Ara, eh, alla ex assessora, oggi presidente, Elena Gaggioli, agli uffici, alla dottoressa Pepe la dottoressa Pazzaglia, io sono davvero onorata di essere con voi e so che le, le relatrici che seguono, mi, seguono il mio saluto eh, attendono di parlare con tutte le persone che sono collegate, i genitori che ringrazio e mi sento davvero onorata eh, di, di sentirmi con voi a Bologna in questa comunità. Eh, sì, io sono stata molto contenta parlando con persone che già conoscevo eh, come Nicoletta Tomba, Laura Lecchi, Arianna Marfisa, perché eh, l'Italia è grande ma eh, chi tratta questo tema eh, in un certo senso è facile che si rincontri e che ci sia stata da parte vostra eh, questa nuova curvatura. Eh, spendo solo due parole per dirvi che nel Verbalo Ossola quando sei anni fa è nato questo progetto a seguito della legge della mia legge, che era stata approvata nel mese di maggio, era nato perché davvero c'erano stati casi di cyberbullismo, di sexting, di addescamento abbastanza importanti in una situazione territoriale eh, che è eh, caratterizzata da, da una... Da una, così, da una montagna desertificata quindi con piccoli paesi in cui i ragazzi sono soli e quindi utilizzano, forse anche abusano di questi strumenti ancora prima del lockdown per sentirsi in una comunità, quindi in una città come la vostra evidentemente eh, la situazione è diversa, è anche più facile, lo dice no? l'informa giovani da voi creare dei centri aggregativi che possano davvero essere frequentati ma la solitudine purtroppo caratterizza un po' eh, insomma la, le, le giovani generazioni questo l'abbiamo capito eh, che le nuove tecnologie eh, creano anche una condizione di solitudine e spesso in questa solitudine ci stanno anche eh, diciamo le condotte eh, non malevole insomma distorte che nella vita reale avevano una un cerchio eh, d'azione molto limitato sulla rete invece eh, diventano virali quindi possono fare molto male. Eh, nel verbano Cuseo-Ossola questo ha voluto dire che nell'arco di, di pochi anni insomma con gli interventi eh, della, del gruppo che si è creato dove c'era appunto eh, c'erano anche le forze dell'ordine, l'ASL era presente Mauro Croce il 22 maggio quando l'abbiamo presentato e la scuola quindi l'ufficio scolastico territoriale con Angelo Rosa, sono ancora insieme a raccogliere i risultati positivi di questi percorsi insieme con eh, dei media educator dell'associazione Contorno Viola che è, naturalmente danno un apporto fondamentale perché le, le nuove tecnologie vanno usate positivamente dal verbano Coseossola con una legge regionale che viene sempre da Novara come me e quindi da Domenico Rossi è diventata poi, si è estesa a tutta la regione. L'anno scorso abbiamo distribuito ai ragazzi, però non ai genitori, 10.000 patenti. Quindi eh, l'esperienza si sta consolidando, ma nel consolidarsi in tanti anche territori esterni alla regione Piemonte ha trovato anche diverse curvature. A Verbagna abbiamo fatto la patente anche per i nonni e abbiamo fatto anche la patente per una categoria altrettanto vulnerabile come i diversabili adulti, quindi dei ragazzi, ragazzi e ragazze anche di una certa età che spesso sulla rete vengono anche, eh, diciamo, irrettiti con eh, questo gioco di parole. Quindi io eh, ascolterò le relazioni interessantissime, seguirò il vostro percorso, penso di essere presente con voi anche il 28 di maggio mi congratulo per il lavoro che avete fatto, vi ringrazio per avermi invitata questa sera, per me è una grande occasione riuscire a seguire questa buona pratica in tutti i territori della nostra nazione. Grazie, buona serata. Grazie Onorevole Ferrara, appunto abbiamo un debito di riconoscenza e raccogliamo anche questo auspicio di arrivare anche noi alle 10.000 patenti. Eh, intanto devo dire che l'interesse eh, manifestato in questi due webinar è notevole, lo vediamo dal numero dei partecipanti, quindi eh, crediamo di avere colpito nel segno di avere colto una necessità reale e concreta. Eh, entriamo dunque nel vivo dei nostri interventi. Le nostre tre esperte imparerete a conoscerle questa sera e poi le ritroverete nei video che precedono i test di autovalutazione ehm, per il conseguimento della patente smartphone. Ricordo nuovamente che vi potete iscrivere tramite il link presente in chat e vi verranno inviate via email alla vostra email personale le credenziali per accedere se accede tramite speed eh, se non lo avete, l'Informa Giovani del Comune di Bologna sarà ben lieto di aiutarvi a sottoscriverlo. Eh, cominciamo da Nicoletta Tomba, eh, esperta di comunicazione digitale eh, per il Comune di Bologna. Eh, Nicoletta ha una grande esperienza di, di questi argomenti, ha scritto anche un libro dedicato a questo tema e mh, crede molto da subito in questo progetto è la lei che ci guiderà ad affrontare intanto da questo primo punto di vista comunicativo ehm, la, la nostra formazione passo passo. Quindi chiedo a Nicoletta Tomba di eh, mostrarsi e intervenire. Grazie. Perfetto, grazie mille Chiara. Faccio una piccola premessa dovuta, ma anche molto sentita, per ringraziare chi ci ha preceduto e ringraziare tutti coloro che in questo momento sono collegati, credo nella maggior parte genitori, e so perfettamente da genitore che la giornata è molto lunga e quest'ora siamo già verso la fine, quindi siete molto bravi a stare con noi, e a seguirci, per cercare di capire qualcosa sull'argomento. Il mio compito è quello semplicemente di mettere in fila, se riesco, cercando di utilizzare le parole più semplici che conosco, tutto quello che molto probabilmente tutti noi conosciamo, ma che forse non l'abbiamo così incasellato in maniera chiara. Farlo ci servirà per capire come la tecnologia ha cambiato la nostra vita ma ha anche cambiato noi. Andremo a vedere passo passo quando, il cosa e il come è successo. Partiamo parlando della grande rete perché noi stiamo parlando della patente smartphone e nel, nel, nel nominare lo smartphone intendiamo quell'apparecchio che noi abbiamo utilizzato negli anni 90, quindi l'ex cellulare che però ha avuto nuovi contenuti e all'interno cova anche la possibilità di immettersi nella rete. Ed è la rete l'argomento principale perché è dalla rete che noi abbiamo ricevuto le possibilità di collegamento con gli altri e di collegamento anche con le istituzioni più grandi. La rete parte con un progetto che eh, quando abbiamo iniziato questa avventura di questo progetto ci sembrava molto lontano, cioè la guerra, mentre adesso parlandone ci sembra molto più vicino. È un progetto che partì proprio per eh, cercare di limitare il più possibile i danni che, si, che potevano essere causati dal bombardamento di alcune postazioni fisse, quindi distribuire in maniera reticolare piccoli pacchetti di dati poteva essere utile perché il dato non venisse disperso e il messaggio potesse essere recapitato. Questo meraviglioso sistema di collegamento di grossi cervelloni venne poi utilizzato da alcune eh, università e negli anni 90, quindi se andiamo nel 1900, negli ultimi anni 90, inizia ad avere un uso civile. E che cos'è questo spazio? Tutti quanti lo utilizziamo, ma forse non abbiamo ben focalizzato quali sono state le potenzialità che ci ha dato l'inizio. E, e le differenze con quelle che ci sta dando tuttora. Questo eh, grande sistema, questo grande spazio, si è messo a disposizione cedendo parte di esso per chi lo poteva o voleva colonizzare. E i primi tentativi di colonizzazione quali erano? Le possibilità che la rete dava era l'apertura di siti. Come si faceva ad aprire siti? Si faceva con un po' di burocrazia, quindi ci si collegava e si comprava uno spazio, dentro il quale con un po' di tecnologia si costruiva il, tutta la parte software che lo conteneva. All'interno di questo spazio si potevano mettere delle eh, informazioni e si potevano anche mettere le informazioni di come collegarsi. Generalmente quindi si dava un numero di telefono e una mail per collegarsi con il il proprietario del, di questo spazio, di questo sito, come per esempio il Comune di Bologna, bisognava scrivere via mail o telefonare, oppure collegarsi semplicemente con un indirizzo e andare a vedere. Quindi che cosa ha fatto il Comune di Bologna, visto che l'abbiamo preso come esempio? Ha aperto un'altra possibilità per il cittadino, che poteva venire in uno spazio geografico a prendere informazioni all'URP di Piazza Maggiore, oppure poteva collegarsi nella rete prendendo più o meno le stesse informazioni che erano depositate sul sito web. Iniziamo a vedere quali sono le differenze tra queste due cose. Intanto ognuno di noi è collegato da casa da un posto differente, quindi se dovesse idealmente pensare di venire in Piazza Maggiore, pensa già idealmente di spendere un determinato tempo per raggiungere questo spazio. Coloro invece che si collegano al comune di Bologna tramite la rete internet, tutti ci mettono lo stesso tempo per raggiungere quello spazio, cioè basta un clic. Quindi il tempo viene ehm, completamente cambiato, modificato. Ehm, Qual è l'altra differenza? Che lo spazio fisico, cioè il signore che avesse pensato di venire qui al Comune di Bologna in Piazza Maggiore, deve rispettare determinati orari, cioè l'ufficio del, del Comune di Bologna in Piazza Maggiore ha un orario di apertura, un orario in cui lavora e un orario di chiusura, cosa che non succede invece sul sito internet. Proseguiamo, arriviamo alla fine degli anni 90 e arriviamo a un anno particolare che è l'anno 2000, anno in cui tutti pensavano che le, le sorti dei nostri PC fossero assolutamente in bilico e, e con questa cosa che doveva essere il Millennium Bug venissero a cadere attraverso lo scattare dell'anno 2000, una caduta di tutti i computer, così non è stato. E esattamente dal 2000 ad oggi, quindi in questi vent'anni, sono successe le più grandi scoperte che ci coinvolgono nel nostro quotidiano, ossia la creazione di applicazioni, soprattutto di applicazioni quali i social e gli account di messaggistica. Quali altre differenze hanno portato sempre relativamente ai paradigmi di tempo-spazio? Allora intanto molta meno burocrazia, cioè lo spazio che doveva essere ottenuto pagando un affitto, non era proprio comprato lo spazio sulla rete, però comprando un affitto non avviene più, perché basta semplicemente utilizzare gli spazi che gratuitamente i social ci danno. Stessa cosa per la parte tecnologica, non c'è bisogno di nessuna esperienza, un po' di intuizione, ma sono costruiti proprio per essere utilizzati da tutti. Quindi basta un po' di intuizione e eh, il collegamento e l'iscrizione per avere uno spazio del tutto gratuito nel quale cambia sostanzialmente un'altra cosa, la comunicazione. Non c'è più infatti un numero di, me di telefono o un account mail, ma ci si rivolge direttamente immettendo dei contenuti o commentando ai contenuti che gli altri mettono in rete. Quindi vengono a cadere totalmente i paradigmi di tempo-spazio rispetto alla geografia normale e al tempo normale. Considerare questa frattura, tra le, le, di questi paradigmi, paradigmi, questa loro modifica sostanziale è determinante se si va a applicare a determinati casi. Faccio l'esempio classico, visto che abbiamo l'onorevole Ferrara tra di noi, il, la differenza tra bullismo e cyberbullismo. Allora mettiamo il caso che un povero bambino venga vessato quotidianamente dai dei compagni di classe e lo facciano quindi in un ambiente scolastico. Il bambino si reca a scuola, purtroppo i ragazzini in, in, interiscono su di lui, deridendolo, mettendolo in difficoltà, ma questo avviene in uno spazio ben preciso, cioè la scuola, in un tempo ben preciso, cioè quando il bambino è a scuola. Se la cosa si trasforma in rete, che cosa cambia? Cambia innanzitutto il tempo in cui è esposta la derisione, perché abbiamo detto che il sito, internet e i social non chiudono mai, quindi H24, questa cosa è rintracciabile sulla rete. Ma cosa cambia sostanzialmente, che è la parte più importante, il tipo di relazione. Cioè l'esposizione di una derisione viene poi immessa nella rete e immessa in un pubblico molto molto più allargato rispetto a quello che si avrebbe all'interno della scuola. Altra ipotesi a cui applicare la, lo scardinamento di tempo e spazio è la costruzione dell'identità. La costruzione dell'identità che viene fatta in rete rispetto alla costruzione dell'identità che viene fatta negli ambienti consueti delle persone viene a modificarsi proprio per la presenza costante e con un affare affastellato, cioè le informazioni di una persona non seguono una narrazione come nel trascorso della vita, ma sono, vengono, possono essere richiamati nella rete in maniera affastellata. Tutto ciò che poteva essere, eh, come dire, mettere in imbarazzo un bambino, per esempio una foto scattata dai genitori in, una, in un contesto di intimità, in un contesto in cui eh, la situazione era piuttosto buffa, mentre era esposta ai, ai pochi parenti che frequentavano a casa eventualmente gli amici, il fatto di mettere la, la, queste situazioni in rete fanno sì che lui abbia perennemente questo spettro. Faccio una piccola mh, parentesi per introdurre un altro elemento di cui eh, non abbiamo parlato, ma eh, che è importante, il concetto di coppia. Chi ha iniziato a lavorare alla mia età eh, sa bene che si iniziava a lavorare con la carta carbone, e con la... Eh, vergatina sotto al foglio originale. Quindi l'ottenere una copia di una cosa era una questione piuttosto impegnativa. Attualmente eh, anche semplicemente attraverso uno screenshot una copia di una foto di una qualsiasi cosa può essere veicolata. Che cosa succede quindi? Facciamo di nuovo il punto, siamo partiti dai siti, siamo partiti da un'unica... Eh, Tipo di comunicazione unidirezionale c'era un emittente che trasmetteva e le persone a casa potevano guardare eventualmente si mettevano in contatto attraverso appunto un contatto stabile tipo la, la mail o il numero di telefono siamo passati ai social e social invece hanno un'emissione continua di eh, contenuti ai quali possono seguire i commenti di altre persone la pubblicazione in, nella parte normativa lo spiegherà benissimo l'avvocato Lecchi che mi seguirà: equivale alla diffusione. La diffusione era ai tempi eh, precedenti ai social. Era un atto che era di pertinenza di persone, di professionisti, di giornalisti, di persone che utilizzavano i mezzi di comunicazione di massa e nel farlo erano preparati, preparati soprattutto quando dovevano trattare degli argomenti delicati come per esempio l'argomento dei minori. Ci sono dei codici deontologici ai quali ispirarsi e ci sono delle regole alle quali attenersi. Chiunque di noi invece può in questo momento postare o pubblicare o commentare qualsiasi cosa senza conoscere bene le regole. Di qui l'esigenza di aprire un nuovo canale con gli adulti che siano d'aiuto ai bambini per capire che invece le regole sono necessarie, che sono vincolanti, e che sono semplicemente eh, utili per cambiare i nostri comportamenti a favore di sé perché possono essere le pubblicazioni di danno anche se stessi, facciamo l'esempio di un bambino che nella costruzione della propria identità pubblica magari cose che possono avere pregiudizio qualora poi lui vada a cercare lavoro e il suo datore di lavoro faccia una ricerca del suo passato. Eh, bisogna ritornare quindi a, eh, al nostro progetto pensando che sia una, un progetto costruttivo che ci dica tutte le parti positive, innegabili che la tecnologia ci ha offerto, ma che metta anche l'accento sulle regole da tenere e i diversi riflessi che noi abbiamo e che riceviamo dall'utilizzo della rete. Farei un ultimo, se ci sto con il tempo, farei un'ultima osservazione per farvi capire che tutto ciò che succede ha modificato in noi, ci ha reso la vita molto più semplice, indubbiamente. L'abbiamo sperimentato soprattutto durante la pandemia quando tutto il mondo era bloccato e invece proprio grazie alla tecnologia noi abbiamo proseguito con le nostre attività. Ma la tecnologia sta piano piano cambiando noi, lo fa in maniera silente, con le famose filter bubble, no? quindi a forza di eh, come dire, osservare il nostro comportamento e fornirci cose che per noi sono preferite, ci chiude all'interno di eh, circoli viziosi, li chiamerei così. Ma anche cambia la nostra percezione piano piano perché noi ci sentiamo sempre di più al centro di questo mondo, quindi autorizzati sempre di più a esprimere le nostre impressioni. Come lo fa? Lo fa anche in applicazioni che noi non, in un primo momento non le osserviamo e probabilmente non ci danno questa dimensione. Un esempio classico che ho tirato fuori anche l'altra volta, che lo ritiro fuori dal cappello molto volentieri, è quello, la differenza tra il tutto città e il Google Map. Mentre una volta il nostro atteggiamento mentale nei confronti della ricerca di un luogo geografico era pensato, nel senso che noi dovevamo prendere il nostro tutto città, andare in fondo, guardare nell'indice la via, cercare la pagina nella quale questa via c'era e non solo guardare l'asse, le coordinate e le ascisse per poi trovare il nostro punto. A quel punto, girando la cartina, eravamo noi a proporzionarci all'interno della geografia e lì capivamo come potevamo muoverci. Facendo la stessa operazione, cioè mettendo la stessa via su Google Map, otteniamo un sacco di informazioni che ovviamente ci facilitano la vita. Addirittura qual è la strada più breve? Quella senza traffico. Ma anche una proporzione veramente esclusiva perché è vero che ci dà il punto di arrivo ma ci dà il punto di partenza come privilegiati. Questo abituarci a essere sempre protagonisti della tecnologia forse a volte ci imbroglia un po' perché ci fa sentire sempre autorizzati anche quando utilizziamo le altre app e esprimiamo le nostre opinioni. Non ci mettiamo più noi a proporzionarci con le cose ma ci buttiamo immediatamente. E la parte regolativa sarà trattata molto bene da chi mi proseguirà, quindi chiedo a Chiara di presentarla. Grazie, Nicoletta Tomba, per questo intervento. Vi ricordo che le nostre eh, relatrici di questa sera le ritroverete come formatrici nelle clip video di circa 10 minuti che troverete sulla piattaforma Self.PA. Ehm, tramite eh, la quale dopo aver seguito queste piccole brevi lezioni eh, potrete poi autovalutarvi ehm, con i test che seguono e in estrema continuità ehm, le, le stesse formatrici hanno formato anche le insegnanti dei vostri figli che hanno aderito al progetto al momento eh, sono quelle degli istituti comprensivi 4 e 7 e anche i bambini eh, che poi tramite il veicolo dei loro insegnanti ehm, effettuano questo test di, di autovalutazione per conseguire essi stessi la, la loro patente smartphone, ritrovano le stesse formatrici in pillole video molto più brevi, con un linguaggio molto più adeguato a loro, riproporzionate alle loro capacità cognitive, eh, legate alla loro età e quindi eh, capite che c'è una grandissima continuità in modo tale che tutti gli adulti di riferimento ehm, dei, dei nostri bambini, quindi voi genitori, insegnanti, educatori, eh, parleranno a loro lo stesso linguaggio, voi eh, sapete che per i bambini è molto importante la coerenza delle informazioni che vengono loro veicolate, quindi c'è questo filo conduttore che ci sembra molto significativo. Eh, il prossimo intervento avrà come anticipato da Nicoletta Tomba invece proprio un taglio giuridico perché l'avvocato Laura Lecchi è esperta in diritto delle tecnologie digitali e privacy quindi lascio la parola all'avvocato Lecchi per l'intervento di stampo più giuridico, grazie Buonasera a tutti, ringrazio eh, tutti i soggetti istituzionali che hanno reso possibile eh, questo percorso, ringrazio anche le mie eh, colleghe di, di Ventura che, con cui ho condiviso questa esperienza molto significativa e sicuramente che eh, tracerà un solco eh, senza precedenti nella eh, possibilità di acquisire una consapevolezza nell'uso dei dispositivi eh, a tutela dei nostri figli. Eh, bene, il mio compito come vi è stato spiegato eh, essendo io un avvocato quindi un giurista è quello di ehm, presentarvi l'aspetto di consapevolezza legale, quindi l'aspetto di conoscenza di quelle regole che eh, sono a presidio e a tutela dei diritti di chi usa gli strumenti digitali innanzitutto voglio sgombrare subito il campo da un pregiudizio che spesso ehm, ha ovviamente una derivazione culturale. Eh, certamente la regola non è quella di proibire ma quella di conoscere che è un'operazione eh, come ripeto non soltanto dal punto di vista culturale ma anche di acquisizione di una coscienza civile eh, che è quella dei cittadini digitali che stiamo costruendo insieme quindi in una condivisione eh, di eh, strategie. Tra eh, quello che è il mondo della scuola e certamente il mondo educativo che proviene dalle famiglie. Ora, in questa alleanza ideale, eh, io voglio partire da un dato mh, elementare. Innanzitutto, noi abbiamo un onere importante. Siamo la prima generazione di adulti che ha la responsabilità di educare alle regole e educare ad un uso proprio non improprio di strumenti digitali che in passato non esistevano, che pertanto non ci consentono di avere modelli di riferimento da questo punto di vista. Questa è la prima riflessione. La seconda che segue immediatamente è quella di ritenere come eh, noi abbiamo ehm, sempre un parallelo, per farvi un esempio concreto, nell'uso del digitale, quindi di internet in partenza, ma dei dispositivi che supportano questo strumento, ehm, al pari di uh, un automezzo. Per usare un'automobile siamo tutti consapevoli che dobbiamo eh, conseguire la patente. Per conseguire la patente non dobbiamo soltanto saper guidare l'automobile, ma dobbiamo anche conoscere le regole del codice della strada. Ebbene la stessa cosa, non a caso il progetto che eh, ci ha coinvolto tutti e per cui siamo qui stasera, si chiama Patente Smartphone, ehm, riguarda proprio questa... Consapevolezza, ossia, eh, il capire che l'uso di uno strumento non è soltanto nell'abilità, non risiede solo nell'abilità della conoscenza tecnica e tecnologica eh, dello strumento stesso, ma risiede anche nella consapevolezza delle condotte che riguardano l'impiego di questo strumento. Per ehm, seguire il filo logico che è stato tracciato dalla eh, dottoressa Nicoletta Tomba che mi ha preceduto, eh, voglio mh, prendere i due concetti, eh, quello di luogo e di tempo su cui lei ha insistito in precedenza. Ebbene, innanzitutto internet dobbiamo considerarlo come eh, come evidenziava lei eh, il fatto uno strumento che ha eliminato i confini fisici nelle comunicazioni ma è anche vero che è un, un concetto da considerare come un non luogo è un mezzo infatti internet spesso travisato come luogo ma eh, semplicemente come strumento che mette in contatto le persone ora mh, uscendo quindi da questo facile equivoco non possiamo dimenticare che in realtà internet può non avere limiti fisici ma limiti tecnologici ossia può esserci finché c'è una copertura di connessione quindi la possibilità dell'uso trova un limite non fisico ma tecnologico non tangibile accanto a questo eh, un elemento sicuramente essenziale ricordato prima è il tempo, il tempo che non è soltanto eliminato da una interconnessione che è possibile senza eh, limiti in questo momento storico, ma eh, anche da una mh, possibilità eh, da cogliere in termini di velocità, in quanto eh, internet e la tecnologia si sta spingendo ad un impiego dei device sempre più veloce. Se questo, come dire, un po' limita e ehm, riduce la possibilità di riflettere su quelle che sono le proprie azioni e quindi ehm, le, le, le condotte poste in essere, ehm, è chiaro che dobbiamo anche riflettere su ciò che è la conseguenza di queste eh, azioni eh, che vengono poste in essere con estrema velocità. Ehm, pensiamo per esempio a, a strumenti come Whatsapp, che certamente sono, mh, hanno mandato in cantina i vecchi sms, ormai se ci pensiamo nessuno li usa più perché la velocità che assiste la tecnologia di instant messaging, eh, qual è appunto Whatsapp, eh, non consente più di attendere... Quel, ehm, quell'intervallo di tempo che invece era supportato da una tecnologia precedente. Ebbene, quindi se eh, vogliamo velocità e quindi, ehm, che, come dire, riduce i tempi di riflessione, dobbiamo anche pensare che ciò che eh, resta, ciò che viene messo in rete, eh, non può ehm, avere ehm, il beneficio dell'oblio, ovvero internet non dimentica. E se non dimentica, è vero che esiste un diritto definito diritto all'oblio, ossia la possibilità di rivendicare, eh, la possibilità mh, di eh, essere dimenticati, ma eh, questa mh, rivendicazione allo stato attuale della tecnologia è di difficile affermazione, poiché noi non sapremo mai effettivamente i contenuti una volta immessi in rete che fine faranno. E allora si diceva prima... Eh, noi oggi assistiamo alla definizione di, di un'identità. Accanto a questo, io ehm, aggiungo, eh, occorre riflettere come l'uso dello strumento tecnologico oggi attraverso eh, l'invenzione dei social, perché la svolta, non dimentichiamolo, si è avuta nel 2007, quando anche eh, in, in Italia abbiamo cominciato ad utilizzare i social network in modo massivo ebbene questo si traduce in una ehm, tutela della reputazione una costruzione della reputazione che avviene attraverso le immagini immesse nella rete ma è pur vero che eh, non eh, questa mh, narrazione di se stessi questa costruzione della reputazione online lascia una traccia che difficilmente, come dicevo prima, potrà essere cancellata. Questo è un diritto che va ehm, considerato accanto a quello eh, della privacy. Eh, si parla sempre eh, tanto, forse troppo, di privacy, ehm, spesso a sproposito, nel senso che è una materia che si conosce in effetti molto poco ma eh, che mh, viene spesso confusa. Allora, con la precisione che ne deriva, ricordiamoci che oggi la riforma del regolamento europeo che ehm, è intervenuta nel 2018 ha introdotto addirittura a favore degli fra 14 anni, a, quindi a chi ha più di 13 anni, di poter legittimamente gestire eh, i consumi digitali, quindi quelli che mh, quotidianamente i nostri figli. Eh, fanno e hanno in rete, eh, usano in rete attraverso un esercizio autonomo del diritto alla privacy, quindi della protezione dei propri dati personali. Ma la riflessione che condivido con voi stasera da giurista ma anche da genitore è quanto i nostri figli sono consapevoli di questo quanto in maniera autonoma e consapevole esercitano questo diritto e quanto noi siamo stati in grado di farglielo conoscere. Perché la chiave di lettura oggi in un mondo che eh, ci definisce per immagini eh, grazie ai social network, beh, ehm, è evidente che la responsabilità si sposta su questo tema. Si sposta e da un focus indubitabilmente sulle responsabilità, ma anche sulla necessità di intercettare di, la comprensione e la qualificazione delle condotte. Cioè se noi non comprendiamo qual è il valore o il disvalore al contrario delle nostre condotte, noi non potremo mai utilizzare eh, lo strumento in modo eh, consapevole. Questa sera fra noi l'onorevole Ferrara che è stata la, la madrina eh, eh, a cui va eh, certamente tutto il nostro applauso per l'introduzione, non soltanto in Italia, ma in Europa, perché l'Italia, non dimentichiamolo con questa operazione, con la promulgazione della legge eh, contro il cyberbullismo, si è qualificata come la prima, primo paese in Europa a promuovere una normativa di questo tipo. Beh, Internet ha costruito non soltanto condotte, ha concesso la costruzione o la, la, la, la possibilità di agire condotte come quelle del cyberbullismo, ma naturalmente dà la possibilità di costruire condotte, di porre in essere condotte le più variegate. Ricordiamoci sempre che la tecnologia si presta a questo. Immaginiamo anche come sia difficile oggi avere la certezza di un'identità. Il catfishing, argomento sempre poco trattato, che è la costruzione di, lo traduco per chi non lo conosce, di identità finte, per poter dialogare, di intercettare eh, relazioni con persone terze e magari sfruttarne determinati vantaggi. Beh, tutto questo eh, accanto all'adescamento, come qual è il grooming, sono condotte che vengono favorite certamente dalla liquidità dell'uso della tecnologia digitale. E allora la, ehm, la riflessione è certamente, ehm, deve porre l'accento sulle responsabilità. Le responsabilità sono da dover discendere e da dover considerare ogni volta che noi usiamo un dispositivo digitale. Questo dobbiamo insegnare anche ai nostri figli, che usare uno strumento è l'assunzione di una responsabilità precisa, una responsabilità che trova spazio nell'ambito non soltanto civile, ma anche in quello penale, perché ci sono regole che eh, chiaramente puniscono condotte antigiuridiche su eh, ambedue i terreni. E questo coinvolge eh, nell'ambito di un processo che riguarda un minore quando parliamo appunto di minorenni i nostri figli, eh, tutta la famiglia perché non riguarda soltanto il minore ma tutto il nucleo familiare che chiaramente viene coinvolto da questo. Cosa dobbiamo fare? Non so quanto tempo mi resta, chiedo uh, a Chiara... Sì, di... Andiamo alle conclusioni, grazie. Perfetto, e allora concludo dicendo questo, vi lascio con questa riflessione. Eh, le considerazioni che dobbiamo certamente fare è quelle di lasciare delle regole, dare, somministrare delle regole ai nostri figli nell'uso del digitale, certamente essere noi per primi, ad esempio, quindi rispettarle e farle rispettare. E proprio questo a questo proposito eh, vi lascio con due frasi eh, di Fedez, che è personaggio eh, in questo periodo anche al centro dell'attenzione mediatica, ehm, di una sua canzone, ehm, Vorrei ma non posso eh, che ci ricorda in un passaggio e come faranno i figli a prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook Beh, il ritornello era ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo vorrei ma non posso. grazie e restituisco la parola Grazie, Avvocato Lecchi. Ricordo ai partecipanti che eh, possono cominciare a eh, inviare le loro domande in chat, alcune sono già arrivate, le leggeremo. Eh, dopo aver indagato dunque gli aspetti comunicativi e mh, giuridici della. Eh, dell'approccio al, al digitale dei nostri bambini e ragazzi è giunto il momento eh, molto atteso e dedicato di indagarne gli aspetti psicologici eh, la, la terza relatrice è Arianna Marfisa Bellini, psicoterapeuta dell'Associazione D'Edalus, eh, associazione di promozione sociale che da molti anni collabora con l'informagiovani del Comune di Bologna, ehm, offre uno sportello di supporto psicologico rivolto in particolar modo agli adolescenti e ai giovani, quindi è grandemente esperta di queste tematiche e le vive quotidianamente anche dal lato dei ragazzi che si approcciano alla psicoterapia o alla consulenza psicologica. Eh, bene, eh, grazie dottoressa Bellini, eh, a lei la parola. Grazie Chiara, grazie a tutti, alle relatrici che mi hanno preceduto. Um, stasera volevo cominciare direttamente da Elena Ferrara da cui ereditiamo questo progetto che come è stato detto dal dottore Sapete è stato in qualche modo cambiato e reso possibile sul nostro territorio che come ci ricordava Elena Ferrara ogni territorio è diverso, ogni territorio ha le sue problematiche con i ragazzi peculiari però Elena Ferrara ha fatto tutto questo a partire da un grave episodio che è visto un suicidio di una ragazza, Carolina Picchio, di cui ricordiamo le ultime parole perché mi sembra la cosa più importante tutto questo, che lei si toglie la vita a causa di un gravissimo episodio di cyberbullismo e lei dice le parole fanno più male delle botte. Il cyberbullismo è proprio questo, sono le, gli atti di bullismo che non finiscono mai, sono gli atti di bullismo che si tramutano in parole, delle parole che come dice il mio amico scrittore Marino Buzzi non si riesce mai a spegnere, se uno ha un attimo, un atto di bullismo a scuola chiude la porta di casa e finalmente è al sicuro, eh, quando c'è una questione che riguarda il cyberbullismo uno torna a casa e apre il suo cellulare, apre il suo pc e le parole non finiscono mai, non terminano mai. Questo rende il cyberbullismo eh, ancora più potente rispetto alla, alla questione persecutoria. Per cui vorrei partire proprio da questo. Il bullismo è un fenomeno tipico dell'adolescenza. Perché è un fenomeno tipico dell'adolescenza? Perché l'adolescenza è il tempo della separazione. Cosa fanno i nostri ragazzi? Provano a separarsi dagli adulti, a separarsi principalmente dai genitori. Eh, ci insegna la psicanalisi che se un gruppo di bambini si forma solo grazie all'adulto, quindi la classe ad esempio in una scuola funziona solo se c'è la maestra, se i bambini si disgregano a giocare eh, in modo delle volte anche solitario. Un gruppo di adolescenti si aggrega solo contro l'adulto, cioè gli adolescenti fanno di tutto per far fuori l'adulto, per separarsi. Separarsi è un momento di grande dolore, di grande fatica. Come fanno a separarsi? Non si possono mai separare in solitaria, possono separarsi solo attraverso gli amici e solo attraverso lo specchio che gli amici gli danno, perché guardarsi eh, attraverso gli altri aiuta la propria identità. Quindi i pari, lo specchio dei pari. Non so se avete visto, eh, sono una grande fan della Disney, per cui eh, non so se l'avete visto anche voi, Red. Eh, adesso faccio sempre degli spoiler ogni volta che parlo, per cui portate pazienza, mutatemi se non volete sapere come va questo film perché qualcosa dirò è un film molto bello eh, sull'adolescenza sull'adolescenza femminile quindi eh, molto potente perché di solito l'adolescenza viene raccontata attraverso i ragazzi quello che succede ai ragazzi invece qua viene raccontato attraverso quello che succede alle ragazze che a mio avviso è molto più complesso perché mentre eh, come la psicanalisi ci insegna i ragazzi eh, fanno relazione attraverso gli oggetti per, so, per spiegarci facilmente e, i ragazzi smanettano sul motorino smanettano sul cellulare le ragazze invece fanno relazione attraverso l'amore cioè le ragazze chiacchierano dell'amore chiacchierano delle amicizie eh, oggi ho avuto le mie, ho finito un'ora fa eh, con un paziente ho avuto le mie ragazzine adolescenti in terapia che come sempre eh, cominciano a raccontare del, dal minuto esatto in cui ci siamo salutati la settimana scorsa e mi raccontano tutte le loro storie di amicizia, cosa è successo con tutte le loro amiche, questo interessa alle ragazze. Red racconta di questo, di una grandissima amicizia femminile che supporta, supporta la separazione della famiglia. Ci sono delle, eh, delle chicche in questo film che secondo me ci aiutano a capire davvero gli adolescenti, che cosa fanno gli adolescenti. Non solo si separano Facendosi le loro questioni, ma puntano, come diceva benissimo Winnicott, un grande psicanalista, eh, il dito sulla piaga degli adulti. Cosa fa la May, la protagonista di Red? punta il dito su quella che è la verità della mamma, anche la mamma è stata una grandissima ribelle, molto più ribelle di lei, il panda che rappresenta la rabbia, è fondamentalmente la ribellione ma la rabbia, la ribellione attraversa la rabbia, diciamo così, il panda della mamma è molto più grande del suo, la mamma però lo dimentica per diventare una persona estremamente adeguata, invece vediamo che lei farà una scelta diversa. Cosa fa sopportare a me che la mamma non la guardi più come prima, con l'amore di prima? Le sue amiche. Le sue amiche che in questo film è fatto molto bene, perché lo, lo, lo troviamo bene nella clinica, quando si entrano nelle classi, quando si entra nelle classi questo si vede bene. Eh, le ragazze, soprattutto nel tempo delle medie, hanno un rapporto molto diverso con l'altro sesso, con l'amore, con la sessualità ci sono ragazze che sono molto avanti come dicono loro, ci sono ragazze che invece sono molto più in due l'amore è molto più lontano questo accade anche nel gruppo di May. Per cui su questo non si trovano, sul rapporto che hanno con l'amore, con i ragazzi. Quello eh, che li unisce è il grande amore per un gruppo musicale che quindi rimane in qualche modo un'icona, eh, rimane una fantasia su cui tutte quante possono fantasticare. La protagonista la fa eh, con una vignetta molto carina perché finge che è uno dei dei ragazzi della boy band sia il padre del suo Tamagotchi quindi lo fa con una modalità molto da bimba mentre le sue amiche sono un po' più avanti su questo quindi non si trovano in questo sulla modalità comune sull'amore ma si trovano nell'amore per questi idoli gli idoli sono molto importanti in adolescenza perché sono il più grande degli specchi con gli idoli provano a fabbricarsi un adulto la stessa cosa che succede nel bullismo Prova, provano in qualche modo a fabbricarsi una società che va al di là di quella che adu degli adulti, lo incontriamo spesso quando i ragazzi incontrano negli adulti, e purtroppo succede sempre perché siamo tutti fallaci, eh, una difficoltà degli adulti nella tenuta sulla legge. Eh, abbiamo fatto un'attività un molto bella pochissimo tempo fa che è andata al Mambo, eh, per fortuna un una video installazione eh, sul bullismo. Abbiamo avuto la fortuna di ascoltare tanti ragazzi, tantissimi ragazzi che ci hanno raccontato le loro storie di bullismo e lo dico sempre è stato... Eh, molto impattante anche per me che sono abituata appunto ho finito un'ora fa, da stamattina alle nove, quindi sono abituata tutto il giorno ad ascoltare delle storie, ma ascoltare delle storie di violenza una dietro l'altra senza poterci fare niente non erano miei pazienti in carico per cui ho ascoltato solo il reale delle loro sofferenze, è stato molto complicato molto impattante anche per me, molto difficile e quello che raccontavano questi ragazzi, tutti l'hanno raccontato, è che ognuno aveva incontrato negli adulti qualcosa che non teneva rispetto alla legge, anche nell'adulto della scuola si vede spesso, la scuola non è mai giusta mm? eh, mi, mi, lo ricordava una mia ragazzina qualche ora fa, la scuola non è mai giusta, bisogna adattarsi alla scuola la scuola non viene incontro a te perché eh, ci sono tanti professori diversi ci sono poche ore, poche ore per ascoltare i ragazzi, bisogna insegnare per cui la scuola non è giusta e per adattarsi a questa scuola che non è mai giusta del tutto i ragazzi delle volte provano a creare una società diversa dove credono di avere delle leggi giuste, di avere dei capi, i bulli, che applicano delle leggi giuste rispetto al gruppo. In qualche modo possiamo dire così che il bullismo è una società utopica per i ragazzi, dove creano degli adulti che non sono degli adulti, okay? dei capi che non sono veramente degli adulti. Il web è tutto questo. Eh, leggevo oggi, provavo a guardare se c'era, per non dire le solite cose, eh, mi interessava vedere se c'erano degli articoli nuovi eh, sul cyberbullismo, ma tutto era molto occupato da, dalla notte degli Oscar e non ho trovato niente purtroppo, però ho trovato la definizione della Treccani eh, di cos'è il web e, e dice che è una rete di comunicazione non gerarchica, questo mi ha aperto un, eh, un mondo nel senso che è quello che pensiamo anche noi che è, su internet quello che i ragazzi trovano sono i pari, trovano gli specchi di cui vanno tutto il giorno alla ricerca, eh, noi facciamo lo sportello d'ascolto Informa Giovani e non solo, facciamo un servizio di psicologo online, eh, quando vengono i ragazzi a Informa Giovani, quando vengono i miei ragazzini in Dedalus ci danno sempre del Lei, quando ci scrivono online ci danno sempre del Tu. Perché internet è il luogo per eccellenza dei pari, nasce proprio su questo, no? È una rete di comunicazione non gerarchica. Manca la gerarchia su internet, I, gli insegnanti che molto gentilmente ci hanno ospitato, ci hanno ascoltato, hanno condiviso con noi le loro esperienze in queste, in queste settimane, ci hanno raccontato le difficoltà della dad, perché cosa succede? gli insegnanti entrano nel luogo degli adolescenti entrano sul web che il web rimane il luogo degli adolescenti diceva laura lecchi lo scorso webinar mi ha colpito molto eh, ci diceva internet non è un luogo è un mezzo ho letto tante volte eh, articoli di colleghi psicanalisti che dicono che internet è un non luogo Possiamo dire così che internet è un luogo, è un luogo degli adolescenti, è un luogo dove gli adolescenti si incontrano o chi è su internet in qualche modo si tramuta in adolescente, lo vediamo molto bene sui social, questo accade, no? Non c'è gerarchia, non c'è rispetto, non c'è rispetto neanche per i personaggi famosi, per i politici, ci si comporta da ad adolescenti. Eh, mi ricordo all'inizio quando scrivevo sui social e davo del lei, un po' è una deformazione professionale dare del lei sempre, eh, gli psicanalisti danno del lei sempre. Quando scrivevo su internet mi veniva esortato di non dare del lei, bisogna darsi del tu, su internet ci si dà tutti del tu, questo lo rende veramente il luogo degli specchi, non c'è gerarchia. Qual è la questione fondamentale per noi e, e della genialità del progetto della patente a smartphone che non entra nel luogo internet, che rimane il luogo degli adolescenti, ma entra in internet come mezzo, la patente, la macchina, il motorino, la moto, la patente. Quindi andiamo dal lato che diceva la dottoressa Lecchi, internet come mezzo, non possiamo noi lasciare i nostri ragazzi da soli con questo mezzo, dobbiamo aiutarli, insegnarli, interessarci di questo mezzo. Dobbiamo chiudere un occhio però sul loro luogo, come facciamo sempre. Eh, dice Lacan che un buon genitore è quello che chiude un occhio, che non tiene tutti e due gli occhi aperti, non è quello che vigila in continuazione sempre sui propri figli, perché quello sarebbe lo sguardo paranoico dell'altro, lo sguardo che non si chiude mai, è quello che tiene un occhio aperto. Cioè può chiudere un occhio, può far finta di niente su certe cose. E la patente smartphone la... la... La grande operazione di Elena Ferrara è proprio questo: è un genitore che chiude un occhio sul luogo ma tiene un occhio aperto sul mezzo. Per internet la cosa importante è svezzare i nostri ragazzi, come li abbiamo svezzati eh, fin da quando erano bambini. Ho eh, due figlie, una è un adolescente, ahimè, e una invece ha 18 mesi e le le maestre, le dade, come si dice da noi a Bologna, eh, dell'asilo sono sempre fonte per me di grande ispirazione, di grande apprendimento. Eh, quello che mi rimandavano è che eh, la bimba fa fatica ad aspettare quando le diamo da mangiare, lo vuole subito. Hm? Qual è la fatica dello svezzamento? Proprio questa, è introdurre il tempo. Dovete aspettare, bisogna aspettare che il passo si fredde, bisogna aspettare tra una portata e l'altra, bisogna aspettare che la mamma o la dada diano da mangiare anche agli altri, il tempo anche questo dobbiamo fare noi rispetto ad internet introdurre la questione del tempo che come ci ricordava nicoletta tomba salta con internet il tempo è illimitato è un tempo infinito invece è importante che rimettiamo la questione del tempo il tempo che dà anche un valore alla parola mi raccontava eh, una mia ragazzina eh, paio d'ore fa, tre forse, eh, che aveva litigato con le sue amiche dopo una serata a ballare e quello che le ha fatto ha detto ho aspettato, non ho risposto subito, mm? perché la parola di getto è come lo schiaffo di Will ieri sera, no? è una parola che veicola violenza, non è una parola pensata, non è una parola piena, non è una parola che porta del soggetto eh, la Kant teorizza questo: cioè, la parola piena è la parola vuota. La parola vuota è quella del bla bla, è quella dell'impeto, è quella che si dice perché si deve dire. La parola piena è, è la parola che dice qualcosa di noi. Eh, gli adolescenti hanno tantissimo bisogno di comunicare. Eh, siamo stati adolescenti tutti e tutti sappiamo bene quante diarie abbiamo scritto, quante lettere abbiamo scritto. Questo è l'impeto che hanno anche i nostri ragazzi. Loro però hanno un mezzo nuovo ed è un mezzo che li può portare a comunicare in continuazione. Quando scrivevamo le lettere io sono cresciuta a Rimini per cui avevo tanti amici che venivano d'estate e poi andavano nelle loro città. Per cui ho scritto tante lettere. Le lettere richiedevano un tempo di attesa, un tempo di attesa anche della risposta, del pensarla alla risposta. Per cui in quei pochi caratteri che avevamo, eh, nel limite della lettera, potevamo dire le cose che avevamo pensato. Uno cominciava a, scrive, a pensare alla lettera di risposta dopo, dopo che aveva mandato la prima lettera, ancora prima di ricevere la risposta dell'amico. No? Manca questo in internet. I ragazzi rispondono di getto. E molto spesso questo causa grandissimi problemi fra di loro, è importante invece limitarlo in questo, introdurre il tempo, il tempo che dà valore alla parola, la parola eh, è importante, la parola è seria, eh, la parola è data, eh, cioè, ascoltavo gli insegnanti eh, con cui abbiamo fatto formazione, in questo tempo eh, c'erano posizioni molto diverse ad esempio rispetto alle immagini caricate su internet eh, c'era chi diceva ma io posso pubblicare le immagini con i miei amici e il mio datore di lavoro non deve guardarmi se ho un bicchiere in mano ok quindi c'è un'etica un molto diversa rispetto a quello che si carica rispetto alle immagini a quello che si vede o c'è chi dice le immagini dei bambini eh, possono essere rubate, possono essere prese, questo non va bene, c'è chi dice sì ma non si tocca il bambino in questo senso, per cui l'etica dell'immagine è un'etica soggettiva possiamo dire così, ma l'etica della parola è un'etica che tutti possiamo condividere perché va al di là del mezzo web ma colpisce le nostre vite quotidiane, per cui questo è importante insegnare ai nostri ragazzi il tempo, il valore del tempo e il valore della parola su internet. Bene, grazie ad Arianna Bellini. E, um, intanto cominciano ad arrivare le prime domande in chat. Volevo rispondere a, a Dino che appunto segnala di essersi iscritto al link che abbiamo segnalato in chat senza dover utilizzare lo speed. Quindi mi preme chiarire che il link che vedete in chat è un Google Form a cui richiedere poi il link per l'accesso a, eh, la piattaforma della regione emilia romagna per eh, conseguire la patente smartphone quindi questo che il link che vedete sopra banalmente è un google form a cui ehm, richiedere l'iscrizione confermare la propria iscrizione successivamente via email alle mail indicata riceverete il link vero e proprio invece per la piattaforma eh, bene quindi intanto ehm, che eh, continuano ad arrivare le domande in chat ehm, leggo le prime due che ci sono arrivate nel momento in cui vi siete iscritti. Abbiamo mh, 40 minuti circa per rispondere alle vostre domande, quindi vi invito a porle. Eh, complimenti anche insomma, per il fatto che tutti state resistendo a dimostrazione anche dell'interesse per, per questo tema ecco le prime due domande che ci sono arrivate al momento della vostra iscrizione sono rivolte eh, all'avvocato Lecchi che quindi invito a mh, intervenire nuovamente ecco. la prima domanda noi l'abbiamo <ride> interpretata appunto in senso giuridico e non in senso Tecnologico, speriamo di avere capito bene, ci chiedono quale parental control utilizzare per i nostri ragazzi. Allora, eh, il sistema di filtering, ossia di filtro, eh, che è un dispositivo digitale, è un software che mh, è supportato in ogni smartphone, in ogni device eh, che noi eh, deteniamo. Eh, è un sistema di protezione, eh, è un sistema di sicurezza ed è nato proprio come sistema preventivo eh, a tutela dei minori. Proprio per questo reca il nome di parental control o sistema filtering. In realtà questa mh, indicazione che apparentemente, ma solo apparentemente, allude al dispositivo digitale ehm, è disciplinata ed è, ehm, si riferisce a una norma che è l'articolo eh, 7 bis eh, contenuto nella legge 70 del 2020. Una legge che ha recepito. Eh, un decreto legge durante eh, la pandemia, quindi durante l'emergenza sanitaria, che ha collocato eh, all'esito anche dell'aggiornamento sulle norme eh, a contrasto del cyberbullismo, ha eh, ritenuto opportuno ehm, responsabilizzare i genitori nell'uso di questo dispositivo e quindi nell'attivazione di questi sistemi di filtro voglio solo aggiungere, non esistono quindi sistemi di filtro a parte che non avrei le competenze per suggerire eh, quali debbano essere eh, certamente posso dire, proprio perché la legge nasce da questo che ogni dispositivo ha le proprie, quindi possono essere attivate perché di default possiedono eh, questo tipo di eh, possibilità di eh, funzionalità ehm, concludo nel eh, rispondere a questa domanda che c'è già un'applicazione pratica, una pronuncia con una sentenza del Tribunale di Parma che risale all'estate del 2020, sentenza che ha eh, condannato i genitori proprio perché non avevano ehm, applicato i sistemi di filtri eh, e quindi hanno giudicato la condotta dei propri figli responsabile proprio a causa eh, di questa omissione. Grazie Avvocato Lecchi, devo dire che poi ehm, successivamente eh, girerei eh, la domanda anche ad Arianna Bellini perché mi sembra che ci siano uh, dei risvolti inaspettati ovvero che c'è un obbligo di legge addirittura uh, per i genitori di, di controllare i figli insomma mentre penso che uh, di solito ci facciamo molti scrupoli più etici su questo argomento però andrei subito con la seconda domanda per l'avvocato Lecchi che è duplice eh, da quanti anni è consigliato dare il cellulare nelle mani dei ragazzi, immagino come eh, prima evidenziava la dottoressa Tomba, eh, in realtà si intenda dire lo smartphone, non il semplice apparecchio per telefonare. Quindi da quanti anni è consigliato dare diciamo, lo smartphone nelle mani dei ragazzi e eh, è giusto limitare il tempo per l'uso del cellulare, anche in questo caso direi dello smartphone, ai ragazzi di 12 anni? Allora, eh, non c'è una risposta secca, diciamo. Perché? Perché, come l'onorevole Ferrara che ci sta ascoltando eh, sa meglio di me, esiste eh, un disegno di legge che è fermo eh, in Parlamento e che eh, ambiva a eh, voler introdurre una regola di questo tipo, cioè dare una soglia di età. Ehm, alla quale collegare la legittimazione l'uso legittimo del cellulare in capo a un minore Beh, ehm, ad oggi non esiste una disposizione che sancisca questo come una regola ferrea, quindi tutto è rimesso al buon senso, nella pratica e nell'esperienza professionale ma anche da mamma quindi del genitore eh, ritengo che ehm, il consiglio migliore sia quello di valutare il buon senso cioè capire eh, in base alla maturità dei nostri figli e eh, non tanto all'abilità tecnologica che hanno nell'uso dello strumento digitale ma ehm, in base alla eh, propria eh, consapevolezza e quindi senso di responsabilità nell'uso dei dispositivi come dicevo anche prima eh, concedere o meno l'uso quindi stabilirlo in questi termini. Ecco in chat è arrivata una domanda a cui in parte adesso ha già risposto ehm, però specifica ancora meglio richiede un chiarimento ulteriore l'avvocato Lecchi ha parlato del diritto alla privacy, ho capito bene i ragazzi cominciano ad avere questo diritto solo dall'età di 13 anni in su e prima di quest'età, quale sarebbe la loro condizione rispetto a questa problematica? Come sono protetti? Sì, eh, GDPR, Regolamento Europeo Protezione dei Dati Personali, ehm, l'articolo è numero 8 e eh, disciplina appunto eh, il diritto alla privacy riconosciuto in K minore. In realtà era una, una lacuna. Della legge che perché eh, la legge sulla privacy lo ricordiamo è dalla fine degli anni 90 che esiste, non è, è nata ieri. Tuttavia mh, mh, si, ci si riferiva semplicemente agli adulti, ma l'evoluzione tecnologica, eh, l'approdo dei minori. Eh, ricordo anche che internet non è uno strumento pensato eh, per eh, i minorenni, ma pensato per noi adulti, quindi l'approdo eh, sorprendente e comunque non. Eh, non dichiarato ma nemmeno atteso dei, dei minori su, sulla, sulla rete ma soprattutto nei social network, quindi nelle community ha imposto certamente l'innalzamento del rigore della tutela dei dati riconoscendo anche capo ai minorenni ma solo per i consumi digitali quindi la specifica eh, che precisavo anche prima è che non è che i, i, eh, i minorenni possono esercitare questo diritto sempre e comunque per esempio non lo possono esercitare, per fare un esempio chiaro, eh, durante un'occasione di una visita medica, lo possono esclusivamente esercitare nell'impiego dei servizi della società dell'informazione, dell così come precisa la norma. Dai 14 anni, perché la declinazione della legge italiana con il decreto legislativo 101 del 2018 ha precisato proprio che l'età in Italia è dai 14 anni in su. Grazie avvocato, ecco come anticipavo prima chiamerei in causa la nostra psicoterapeuta eh, Arianna Bellini per rispondere a eh, risvolti non strettamente giuridici della eh, prima domanda che abbiamo letto, ovvero sull'utilizzo del parental control, perché eh, se l'avvocato in qualche modo ci ha chiarito che è un dovere eh, giuridico del genitore eh, controllare quello che fa il figlio, ci sappiamo bene che ci sono poi dei risvolti non strettamente legali, eh, ma eh, che riguardano la relazione genitori genitore figli. Allora, queste domande sono sempre da un milione di dollari, perché <ride> chiamano in causa i consigli e i consigli eh, non va mai bene darli, eh, per cui sicuramente Laura Lecchi può aiutarci sulla legge, eh, il resto quello che dico sempre è l'educativa riguarda le famiglie, nessuno può entrare nell'educativa eh, delle famiglie. Posso riallacciarmi a quello che la psicanalisi ci insegna ed è quello che vi eh, dicevo un po' prima che essere genitori di adolescenti ci porta a questo, da un lato a tenere un occhio aperto, dall'altro un occhio chiuso. Nell'occhio aperto cosa dobbiamo guardare? Dobbiamo guardare come stanno, che relazioni hanno, cosa succede? Ecco, eh, se noi oggi ci occupiamo del mezzo internet, come abbiamo detto fino adesso, l'occhio aperto dobbiamo averlo sul luogo internet, eh, una frase che dico sempre perché secondo me è molto evocativa, eh, un mio ragazzino diceva, mia mamma dice che sono dipendente da internet ma non ha capito che sono dipendente dai miei amici, per cui interessarsi di cosa succede su internet che per loro è un luogo, eh, ci sono i miei pazienti che hanno migliori amici su internet, che non hanno mai visto nella loro vita. Per cui internet diventa un posto importante per loro, diventa un luogo di grandi effetti, eh, di grandi legami. Interessarci a quello che succede lì è la cosa più importante. Per cui, um, non so cosa dire, perché la privacy in adolescenza da, da un lato va tenuta chiusa la porta, no? i ragazzi cominciano a chiudere la porta, mia figlia di 12 anni ha cominciato a chiudere la porta prima vive, viveva in sala, tutto quello che lo faceva lo faceva in sala da un anno a questa parte comincia a stare in camera sua e chiude la porta uh, sì la porta va tenuta chiusa però bisogna aprirla eh? bisogna aprirla anche di sorpresa ogni tanto eh, mi viene in mente un insegnante con cui abbiamo parlato poco tempo fa che eh, di questi CI oltretutto eh, che mi aveva detto una cosa molto suggestiva che mi era piaciuta moltissimo diceva che su internet leggeva eh, i commenti e le cose che scrivevano i suoi ragazzi che le chiedevano l'amicizia su Instagram e lei diceva ogni tanto vorrei scrivere dicendo guarda che ti leggo eh, guarda che ho letto quello che hai scritto per ricordare che l'adulto c'è ed esiste l'adulto può chiudere un occhio ma c'è ed esiste bisogna avere a che fare con lui non si può eliminare Ecco Arianna, invece quanto ai eh, no, consigli abbiamo detto che non si danno, anche se questa mamma o questo papà o questo insegnante eh, chiedono espressamente un, un consiglio. No? Da quanti anni è consigliato dare lo smartphone nelle mani dei ragazzi? È giusto limitare il tempo? Ecco, Anche questa è un'altra domanda da un milione di dollari, però a consiglio richiesto cerchiamo di, di dare una risposta. Sì, nel senso che secondo me il tempo è la cosa più importante, eh? introdurre il tempo su questo mezzo, che è un po' quello che provavo a dire prima nel mio intervento, è la cosa più importante, per cui eh, ogni, ogni famiglia ha dato il cellulare quando l'ha ritenuto opportuno, eh? Eh, posso dirvi la mia esperienza di mamma, io l'ho dato molto tardi. Il primo anno, quello che ho fatto, il primo anno di scuola media di mia figlia è stato non darglielo, ma di mediare attraverso il mio tutte le sue chat di classe, proprio per introdurre il tempo, nel senso che io non c'ero, ero al lavoro, tornavo e lei rispondeva dopo un po', okay? Per cui tutte le, eh, le cose a cui si potevano rispondere, che cadevano, tutte le urgenze sciocche, eh, non c'entrava in questo, questo secondo... Noi, secondo la nostra famiglia, era importante mh, che lei avesse tempo per pensare ci sono state, mi raccontava una mia ragazza l'anno scorso, c'è stata una grande lite per loro eh, nella cena di classe della, del, del primo anno delle superiori, lei è un po' più grande, eh, perché hanno fatto due scene separate, insomma, per farvela breve. E lei eh, aveva imparato, lei diceva, ho imparato da te, ho imparato in analisi, a non rispondere subito. Chi si è risposto subito si è massacrato, mm? Chi ha aspettato un po' di tempo ha risposto in maniera anche più seria, anche più profonda, anche più severa, ma eh, ha risposto dando delle risposte molto più soggettive. Per cui inserire il tempo eh, sullo smartphone è la questione fondamentale per ridare valore alla parola. Grazie, ecco anche noi a proposito di tempo ci abbiamo alle conclusioni, eh, lascerei a Nicoletta Tomba ehm, il tempo di eh, ribattere visto che è stata citata tante volte dalle tue colleghe eh, in relazione alle dimensioni di tempo e spazio e e quindi ehm, visto che c'è una domanda anche in proposito no? Dare spazio e dedicare tempo a questi argomenti da parte di tanti rappresentanti del comune vari esperti, insegnanti e genitori è fondamentale per segnalare ai giovani che si tratta di qualcosa di importante. Ecco c'è un ringraziamento per questa iniziativa però coglierei questo, questo spunto eh, per ehm, ridefinire insomma in questi parametri di spazio e tempo che più volte abbiamo citato le domande che sono emerse questa sera dai partecipanti. Grazie, Nicoletta. Sì, allora rifacendo il punto, bisogna che noi osserviamo ciò che sta, stiamo vivendo, cerchiamo di ripercorrerlo proprio anche da un punto di vista storico per avere ben chiari i passaggi che ci hanno coinvolto in questa nuova tecnologia. Nel farlo, dobbiamo controllare continuamente quali sono i paradigmi che vengono a cambiare, come cambiano loro e come loro hanno in noi una, un suono, come risuonano nelle nostre vite e nel nostro vissuto. Eh, conviene che ci assumiamo un atto di responsabilità su tutta la questione, un atto di responsabilità importante che si sono assunti prima le figure politiche, che hanno dato il via a questo progetto, un atto di responsabilità che ci siamo assunti noi come comunali nello svolgere questo progetto coinvolgendo gli insegnanti e i genitori, quindi tutta la comunità adulta deve sentirsi responsabile di tutto ciò che succede, nel senso che deve sentirsi responsabile e chiamata all'osservazione dei fenomeni che succedono per aiutare le generazioni più giovani ad avere dei comportamenti corretti a loro protezione ovviamente, non eh, per una vigilanza e un controllo, ma proprio per aiutare loro nell'introdursi nella vita nel miglior modo possibile. Su questo tema non so se l'Avvocato Lecchi ha qualcosa da dire sul tema della responsabilità in particolare, Lascerei anche lei questa chiusura, insomma, su tutta la, la ricaduta che ne, di cui noi ci siamo fatti carico e cerchiamo di allargare la platea proprio per distribuircela e per eh, eh, comprenderla nelle nostre azioni in modo da aiutare le nuove generazioni. Dico una cosa, allora, visto che sono stata chiamata in causa, aggiungo questo. Non dobbiamo sorprenderci. Eh, o stupirci perché la normativa attuale pone l'accento comunque pone l'onere diciamo così della responsabilità educativa agli strumenti che implicano quindi in qualche modo anche la, la vigilanza perché in realtà questo è un precetto che esisteva già nel codice civile del 1948 esiste una norma che pone a carico eh, dei, ehm, degli adulti, genitori e eh, addirittura docenti, tutti coloro che hanno un ruolo eh, comunque di, di controllo di, o di tutela, di, di custodia del minore, eh, nella culpa in educando e la culpa in vigilando, che sono i due precetti eh, di base, diciamo, su cui si fonda la responsabilità degli adulti riguardo alle condotte dei minori. Questo implica... Certamente un onere nell'educazione, certamente un onere anche nella vigilanza. Eh, ciò che non viene, eh, come dire, ma non con voyerismo certamente, ma con quella necessaria cautela eh, e responsabilità che discende da, dal ruolo di adulto. Grazie, eh, anche Elena Ferrara desidera intervenire in proposito. Sì, intanto penso che davvero sia una serata molto interessante e va dato atto che e, diciamo, le domande che sono arrivate sono davvero, c'entrano anche il cuore dei problemi, no? che sono quelli del, del, della relazione con, uh, questi con i nostri figli che crescono e del rapporto con la nostra uh, responsabilità, come diceva giustamente l'avvocato. E come è stato ribadito da tutti. Eh, rispetto a, a, allo stare sui media, siccome si parlava di privacy, magari è una cosa che eh, è stata detta, ma la vorrei risottolineare. Prima dei 13 anni eh, nessun minore eh, è titolato a, ad essere cittadino di un social network, perché eh, se eh, quando ci si registra Solo a 13 anni, alla presenza di eh, una figura genitoriale che eh, diciamo, accredita no, questa richiesta eh, di, di diciamo, titolarità eh, rispetto al trattamento dei dati personali, solo a 13 anni ci si può eh, iscrivere con la propria data di nascita, appunto con un genitore. Dopo i 14 anni, come diceva giustamente l'avvocato per il Decreto 101 del 2018, è stato allineato insomma con la legge 71 questo passaggio ai 14 anni che per il nostro ordinamento è importante perché è, è il momento in cui i ragazzi diventano responsabili anche insomma di fronte alla legge e sono penalmente perseguibili per cui molto spesso i ragazzi che sono prestissimo già prima dei 10 anni su tiktok su instagram eccetera è perché hanno utilizzato una data di nascita che non corrisponde loro, alla loro. Eh, io dico rispetto a questo, eh, la responsabilità però eh, del genitore è, è evidente, nel senso che noi possiamo avere tutta la fiducia nei nostri figli, come, come è successo anche recentemente in casi anche veramente tragici. No? Io mi fidavo di mio figlio e poi è successo questo, ma la fiducia purtroppo eh, in questo caso non regge di fronte alla responsabilità civile che si diceva prima, a parte appunto la responsabilità genitoriale, morale, che noi abbiamo nei confronti dei nostri figli quando sono così piccoli. E quindi un consiglio è quello di dire veramente eh, di, no, non, non facciamo anticipare non diamo a loro la possibilità di anticipare troppo i tempi la patente di smartphone è fatta anche per questo è fatta per dire io facciamo un percorso lo facciamo insieme alla scuola lo facciamo insieme a te però sappi che anche in quel momento in cui tu avrai la patente a 10 11 anni sarai ulteriormente consapevole che alcuni passaggi sono ancora di là da venire e che tu avrai delle titolarità di diritti e avrai anche delle responsabilità nel momento in cui sarà lecito che tu ti iscriva a una di queste piattaforme e questo è un elemento importante, la legge 71 dà anche a questo punto proprio colloca a quell'età anche dei, dei diritti che sono quelli della richiesta di cancellazione e anche la procedura dell'ammonimento non entro nel merito della legge 71 che si può sempre andare a leggere però per dire che quello è veramente uno spartiacque prima dei 14 anni davvero eh, l'impegno della famiglia comunque è, è notevole pur con eh, le accortezze con le delicatezze con eh, diciamo l'atteggiamenti eh, di rispetto che sono stati declinati questa sera però eh, eh, è chiaro che eh, siamo, siamo noi responsabili di quello che fanno i minori di 14 anni in, in rete e su strumenti che sono di proprietà dei genitori peraltro quindi eh, nel caso della pedopornografia se ci sono foto pedopornografiche su quello strumento e quello strumento è intestato a voi è molto importante anche nella giurisprudenza, parlando con i genitori, che eh, penso che l'Avvocato Alecne ne abbia parlato tante volte, che i genitori devono essere anche d'accordo, no? Quindi devono, eh, quando, quando postano una foto, per esempio, dei loro figli, devono farlo consapevolmente anche insieme, no? Avendo valutato insieme che valga la pena. Ecco, sul postare, per esempio, le foto dei figli, non solo parliamone insieme tra genitori, ma chiediamo anche al figlio se è d'accordo. Ecco, anche se è, un minore, anche se è un minore di 12 anni, perché questo è uno degli aspetti che la Convenzione Internazionale per l'infanzia e l'adolescenza ha messo in evidenza e anche le ultime elaborazioni e la garante dell'infanzia lo dice sempre. Ascoltiamo i nostri figli e soprattutto... Eh, non esponiamoli con, delle, con immagini, e anche magari appunto non sovraesponiamoli nel momento in cui possa essere, eh, può essere un pericolo, ma anche eh, non eh, saltiamo il passaggio di un confronto con loro per capire se sono d'accordo. Vi ringrazio di aver accettato questo mio commento. Insomma, che viene anche da, da tante serate come questa, in cui le domande arrivano e non sono domande. Eh, non sono domande semplici, stiamo tutti impegnati per cercare di dare delle, delle risposte anche più, mh, diciamo, è difficile dare consigli, però l'esperienza può, può essere utile da condividere. Grazie ancora. Grazie per questa preziosa condivisione. Ecco, sul tema delle immagini l'esperta è Nicoletta Tomba, quindi raccoglierei questa sollecitazione sul tema delle foto dei minori, insomma lasciando parlare lei. Sì, allora, non poteva avere una chiusura migliore, cioè unendo la responsabilità e la responsabilità delle immagini. Come ha detto prima la dottoressa Bellini, le parole sono molto importanti, ma le immagini lo sono altrettanto. Se uno si guarda la normativa sulla privacy, qui torna a coinvolgere l'avvocato Lecchi e, la, e la, mh, legge proprio tutto il testo, si può sviscerare quanto riguardi anche le immagini. Le immagini dicono di noi molto di più di quello che noi pensiamo. All'interno di un'immagine, di un'inquadratura, la scelta precisa di un'immagine, di un'inquadratura, determina già all'interno delle informazioni molto importanti. Chiaro, informazioni che magari non tutti sanno decodificare, ma sono informazioni che vengono esposte. Questa esposizione che abbiamo detto che non ha, non ha più i vincoli delle 24 ore, ma anche dei vincoli, vincoli temporali molto più eh, lunghi, l'ha già stato accennato dall'onorevole Ferrara, è già stato accennato dall'avvocato Lecchi e dalla dottoressa Bellini, il tempo su internet non c'è più. Quindi tutto ciò che eh, compare eh, può essere lì illimitatamente, può essere perché c'è anche la possibilità di poterlo cancellare, ma non è garantita. Di conseguenza l'immagine che dice tanto di noi, se esposta o sovraesposta, come ha ricordato l'onorevole Ferrara, può causare ehm, delle difficoltà. Di immagini ne abbiamo tante e le immagini è... Eh, eh, la parte più importante di noi che è unita per esempio ai nostri dati personali cioè tutti noi sui nostri documenti oltre ad aver scritto il nostro nome Nicoletta Tomba, c'è la mia immagine l'immagine del mio volto non è una cosa trascurabile eh. è pienamente all'interno di tutti i dati, anzi i dati biomorfici sono proprio quelli che definiscono me, la mia persona e uniscono me la mia persona fisica ai miei dati cioè al mio nome e cognome, Grafici. Poi, come io esibisco la mia persona attraverso le immagini, mh, dà di me delle informazioni. Sulle immagini se ne possono dire tante, le immagini scattate da sé, le immagini scattate dagli altri, le immagini rubate da altri su, che, su ciò che io o altri abbiamo scattato. Però sono sicuramente un tema molto importante. Un tema importante perché nella maggior parte dei social non ci si scrive e basta. Ci si scrive e si mettono le immagini. E si sa benissimo che i ragazzini non frequentano più di tanto le mail, ma frequentano gli ambienti social. E qui si, si, proprio si spiegano, si, si, si raccontano, si documentano attraverso immagini, che possono essere immagini statiche, quindi foto, ma anche ma qui video. Ma qui, eh, qui c'è la loro documentazione più importante. Sono molto contenta di come sta andando, sono anche tanto contenta perché in questo momento vedo quanti genitori stanno reagendo a questo quest incontro. So che c'è tanto bisogno, lo sappiamo tanto, abbiamo raccolto l'invito dell'onorevole dell Ferrara e, e la sua testimonianza della patente smartphone di Verbania proprio perché sappiamo di quanto ce n'è bisogno. Noi stiamo portando avanti questo progetto, il prossimo anno lo porteremo ancora avanti, molto probabilmente anche gli anni a seguire, cercando di dare dei contenuti sempre più nuovi al progetto. Abbiamo stabilito in questo momento quelli che noi consideriamo i contenuti di base, cioè che cosa bisogna sapere, sostanzialmente come è evoluta la questione tecnologica nei tempi storici, come ha modificato socialmente, quali sono le modifiche che hanno anche a livello psicologico e quali sono le normative che regola, regolano tutta la questione. Ci proponiamo di svilupparlo anche nei prossimi anni, chiediamo ai genitori di, eh, di seguirci, eventualmente di patentarci e di portare l'esperienza che hanno avuto questa serata e se hanno partecipato anche per l'altra precedente in tutti i loro contesti in modo che ci siano sempre più adulti che sono informati e sempre più adulti che fanno corpo sempre più adulti che danno delle risposte ai bambini in maniera uniforme in modo che non siano disorientati in modo da accompagnarli in maniera dolce ma ferma così come ci viene richiesto dal nostro ruolo Chiara non avrei altre cose da dire Grazie Vedi, Sfrutterei anche questi ultimi dieci minuti per due cose. La prima, eh, leggere le sollecitazioni che ci sono arrivate in chat. Emilia ci dice che sarebbe interessante stilare un decalogo eh, delle buone regole e prassi sull'utilizzo di internet o delle pillole per un buon utilizzo noi intanto abbiamo cercato di farlo con i, i tre video, ricordiamo di 10 minuti a cui avrete accesso eh, tramite speed alla piattaforma ehm, della pubblica amministrazione eh, sulla quale potrete autovalutarvi, sostenere i test che vi permetteranno di conseguire la patente smartphone quindi questi sono già eh, tre video, ognuno di 10 minuti delle nostre tre relatrici di stasera in grande continuità come dicevamo prima ehm, a cui, su cui potrete rispondere alle domande che, che vi abbiamo posto anche eh, i vostri figli, studenti, eh, ragazzi che vi sono affidati, ugualmente eh, ricevono queste micropillole di tre minuti con un linguaggio più adatto a loro, sulle quali si autovalutano poi esattamente come, come voi, quindi eh, appunto riteniamo eh, questa coerenza sia molto importante per dire tutte le stesse cose eh, ai nostri ragazzi. Eh, Sadik ehm, ci suggerisce ehm, una lettura, una chiave di lettura di appuntamento serale dice quello che ho ottenuto da queste discussioni è ehm, consigli su come crescere i nostri figli come esseri umani responsabili e ben informati che vivono nel mondo digitale e che loro stessi potrebbero portare beneficio alla comunità in cui vivono ecco credo che sia una lettura molto corretta di quello che abbiamo cercato di fare altri commenti eh, di, di ringraziamento arrivano da Lorenzo Michela ci dice di essere una, una zia è eh, una figura sappiamo molto importante, forse Arianna lo saprà meglio di noi nella vita dei, dei nostri bambini, ragazzi, perché a volte si confidano più facilmente insomma con una, con una zia che, che con la mamma e quindi insomma da stasera so come proteggere di più mio nipote, la, ci dicevamo eh, prima dietro le quinte che spesso appunto i i nonni, gli zii accolgono per qualche ora i loro nipoti in casa, li vedono utilizzare lo smartphone magari seduti sul divano e si chiedono ehm, insomma chissà cosa stanno facendo però noi stiamo qua accanto a loro a vigilare ecco la presenza fisica dell'essere di fianco a loro mentre utilizzano lo smartphone abbiamo capito che non è sufficiente per capire quello che effettivamente stanno facendo nello smartphone eh, in, in, per concludere visto che abbiamo ancora qualche minuto eh, lascio la parola ad Arianna Bellini ehm, Anzi no, arrivano delle altre domande. Riana, ti fermo un attimo perché abbiamo anche una Tata del progetto Tata Bologna. Eh, ci dice che ci sono altre colleghe collegate e appunto anche questa figura eh, che non è solo una semplice babysitter ma ha una funzione educativa, come sappiamo bene, è importante ecco, che sia allineata con i genitori, i parenti che eh, hanno a che fare con i nostri ragazzi. Eh, Riana, ti lascio la parola per le conclusioni. Grazie letate, ho appena detto che sono una grande fan e ribadisco, quindi grazie davvero tantissimo. Eh, volevo dire solo una questione psicoanalitica che riguarda le immagini, che mi sembra eh, una questione che viene sempre, è sempre molto calda quando si parla del web. Ci insegna Jacques Lacan, che eh, è stato un grandissimo psicanalista parigino, post-freudiano, eh, che per l'essere umano ci sono tre registri, immaginario, simbolico e reale. Non entriamo stasera nel vivo perché faremo, faremo le ore piccole per parlare di questo. Ma le immagini stanno su questo lato, sul lato dell'immaginario. Cosa ci insegna internet? Che l'immaginario si può svuotare di senso. Tantissime volte i nostri ragazzi ci raccontano che guardare una stessa immagine anche di violenza all'infinito... Non fa più senso, non fa più senso, davvero senso, eh? cioè non fa più impressione. Eh, raccontavo anche l'altra volta che ho ascoltato un'intervista molto bella eh, di Marco da Milano, un giornalista, si è occupato anche di guerra, e lui diceva che le immagini della guerra, a forza di guardarle, non ci fanno più impressione. Questo è importante che ricordiamo nel web, che le immagini si possono svuotare di senso. Anche le immagini di un atto di bullismo, eh, come spesso di, di cyberbullismo, di bullismo che si tramuta in cyberbullismo perché viene ripreso, a forza di guardarle non fanno più impressione, mentre le parole rimangono pietre. Le parole attengono all'area del simbolico, per cui le parole non si può svuotarle, mentre le immagini a un certo punto svuotano di, di fatica, di pesantezza, di orrore, eh, eh, lo vediamo tutti i giorni. In questo momento siamo bombardati eh, delle immagini della guerra, le prime hanno fatto molta impressione, adesso siamo un po' più abituati. Le parole invece sono evocative, evocano anche il, il nostro sentire, riguardano ognuno di noi in qualche modo, risuonano differenti su... Sui nostri fantasmi, come direbbe Lacan, cioè su come ognuno di noi funziona, per cui rimandano sempre ad un altrove, cosa che le immagini non fanno purtroppo. Per cui è importante che ribadiamo la, eh, la potenza della parola anche sul web, anche sul web che è fatto molto più di immagini che di parole. Grazie, allora eh, concludiamo su questo saluto alle tate e delle tate che ricoprono eh, un ruolo educativo fondamentale, che è importante che partecipino insieme ai genitori e agli insegnanti a questi seminari e si, si patentino. Eh, per eh, appunto dare questa linearità e coerenza delle risposte ai nostri ragazzi. Ricordo per l'ultima volta che in chat trovate il link per iscrivervi, per eh, ricevere successivamente poi eh, le, le chiavi di accesso per conseguire la patente smartphone. Ci diamo appuntamento al 28 maggio in cui, eh, così un po' all'americana, festeggeremo le, le nostre patenti e quelli dei nostri ragazzi. Um, vi, vi lascio con un ringraziamento a tutti quelli che sono intervenuti siamo anche puntuali a Daniele Ara, Elena Gaggioli, Miriam Pepe Elena Ferrara, Nicoletta Tomba Laura Lecchi, Arianna Marfisa Bellini e a Serena Mellace che ha condotto dietro le quinte e moderato la nostra chat, una buona notte e ci rivediamo dunque il 28 di maggio per festeggiare le nostre patenti, grazie a tutti e a tutte